Capisco, no no, no, no, no, proprio, proprio non capisco. Che succede, Malacoda? Eh, scusi, maestro, mi perdoni, ma, ma io questi umani non li riesco a capire. Ma spiegati, Malacoda. Ecco, eh, mi spiego. Allora, eh, tutto procede benissimo laggiù, no? Eh, terrore, confusione, malcontento. Eh, e allora? Eh. E tra poco nei nostri piani avremmo lavorato sui nostri ministrelli per rendere l'emergenza perenne, no? In modo da giustificare tutti eh, gli atroci eh, cambiamenti che avremmo fatto per accelerare le cose nella nostra direzione, giusto? È vero? Esatto, Malacoda. Ma noi non l'abbiamo ancora fatto questo! Che intendi, malacoda? Che, che, che cos'è che non abbiamo ancora fatto? Noi non l'abbiamo ancora detto ai nostri ministrelli, ancora non abbiamo prorogato questa, questa emergenza. E loro già, molti di loro, si affannano a dire che è già stato fatto, che è, a scrivere che è già stato fatto. È come se loro desiderassero la loro fine, ci collaborassero alla loro rovina. Eh, malacoda... Mi rendo conto che tu ancora non capisci molte cose degli umani, ma è proprio così. Essi, o meglio, una buona parte di essi, desidera la propria stessa fine. Ma perché, maestro? <ride> perché, perché? Grazie a noi, grazie al nostro lavoro. In che senso, maestro, mi spieghi? Grazie al nostro eterno lavoro, perché questa cosa... Ma la coda ha avuto inizio letteralmente molti, molti anni fa, all'inizio dei tempi. Ah, ah, mi racconti, maestro? Sono tutto orecchie, mi racconti? Va bene, ti racconterò. Era proprio all'inizio dei tempi e la nostra opera di stravolgimento, di convincimento, di ribaltamento proseguiva in maniera eccellente e lì, Ebbi l'idea di prendere un concetto relativo, Malacoda, capisci, un concetto che gli umani avrebbero usato in poche situazioni, il concetto di dovere, e presi questo concetto, il dovere, e lo ampliai, lo gonfiai, lo ingigantii, fino a metterlo sullo stesso piano e ancora di più oltre del concetto di piacere e volere. <ride> non capisci? Il concetto di piacere, volere, è il concetto che anima l'esistenza in alternanza con il concetto di dolore, non volere. Essi ciclicamente in alternanza alimentano l'esistere degli uomini. Il concetto di dovere è un abusivo. Io l'ho infilato dentro e l'ho gonfiato fino a rendere il devo più importante del voglio. Sto allora a aumentare ancora e convincerli addirittura che il piacere volere era il male e che doveva essere arginato, limitato, quasi eliminato le cose dovevano essere fatte sempre solo per dovere, per dovere ma è, è quindi quindi, è quindi, maestro e quindi Malacoda pensa al dovere no? pensa al concetto di dovere, l'idea di dovere implica necessariamente lo sguardo degli altri, le regole esterne, approvazioni esterne, il giudizio degli altri, quindi gli umani furono allenati giorno dopo giorno ad agire in funzione degli altri in funzione di un onnipresente sguardo esterno che li giudicava e li premiava o li puniva in funzione del loro allineamento o meno alle linee guida. <ride> e perciò presto, ben presto, non furono più capaci di guardarsi dentro mm. e vedere invece quel seme di bellezza e quell'infinita potenza di autorealizzarsi che lui invece aveva da sempre deposto in loro. Non lo videro più, capisci? <ride> che sciocchi vermi umani! Ah, sì, sempre sciocchi vermi umani! E invece iniziarono a dubitare. Ogni volta che dovevano fare una scelta non ascoltarono più la voce interiore, ma invece delegarono agli altri la propria vita furono fatte scelte cercando disperatamente di compiacere prima i genitori, poi i direttori, poi i governanti, poi il pubblico. Insomma, chiunque poteva emettere un giudizio su di loro e non ascoltando più la voce interiore, le scelte più importanti della loro vita furono fatte non sentendo ciò che loro desideravano realmente fare. Ma ciò che gli altri si aspettavano loro facessero, risultato Malacoda, risultato Malacoda, un'immensa tristezza, un'immensa, inarginabile epidemia di tristezza e depressione. <ride> Le persone Malacoda cominciarono sempre più a fare scelte inadeguate per loro stessi, con il risultato di divenire sempre più tristi e depressi. Immagina. Immagina, milioni, milioni di persone che per tutta la loro vita fanno qualcosa che non è nei loro talenti, qualcosa che non amano. È un inferno, È eh già, un inferno in terra. <ride> Ma qui viene il punto cruciale, perché molti, la maggior parte di questi, costretti dal dovere e ignari ormai, della loro voce interiore ignare del piacere volere cominciarono a sviluppare rabbia financo odio odio odio verso tutto e tutti e in particolare in particolare verso quei pochi che ancora avevano ascoltato la loro voce interiore facendo davvero quello che piaceva loro e non agli altri e così nacque la sublime, grandiosa invidia. <ride> Perciò questi odiatori accaniti, rosi dall'invidia, si misero di punta contro ogni felice e talentuoso essere che gli capitava di fronte, cercando a tutti i costi di rovinargli la vita. E spesso ci riuscirono creando ulteriore tristezza, depressione, invidia, eccetera, eccetera. E tutto ciò si alimentò e crebbe a dismisura questi sublimi sentimenti, capisci? Tristezza, depressione, invidia, la sensazione interiore di avere sbagliato tutto, crebbero, crebbero con tutta la civiltà fino ad arrivare ad oggi. Oggi è stata raggiunta la soglia critica in cui tutta questa enorme nube di malcontento ha creato un'enorme, meravigliosa egregora che è esplosa in un disastro epocale, disastro che loro desiderano, capisci? Che il loro immenso senso di colpa verso se stessi e verso tutto ciò che hanno distrutto per questo mancato rispetto verso se stessi, questo senso di colpa vuole che loro finiscano, essi desiderano essere puniti, sanno che tutto deve essere purgato, per questo si umiliano, per questo pensano il male prima ancora di noi, e per questo in realtà collaborano con noi, perché consapevolmente o inconsapevolmente essi desiderano la fine del mondo! <ride>